Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi siamo su Assetto Corsa Competizione e scopriamo insieme la Bentley GT3, Misano, qui in Italia nuovo circuito e ovviamente l'implementazione della realtà virtuale. Prima cosa devo dire che eh, l'Assetto Corsa Competizione eh, ciuccia parecchio in frame per secondo, soprattutto se eh, non avete la macchina che segue, però... Cosa dire? Intanto eh, Core funziona bene quindi il tracciamento della posizione è abbastanza buono e devo dire che il dettaglio grafico è davvero buono, direi anche ottimo rispetto a quello che era stato fatto con Assetto Corsa eh, purtroppo come vediamo eh, gli specchietti non sono attivi, questo è un gran peccato cosa che su iRacing e su eh, R-Factor lo sono però devo dire che il dettaglio è molto molto buono quindi andiamo a testare questa Bentley qui siamo in hot lap quindi facciamo un giretto così io se, non so se si riesce a vedere l'HOD non è centrato l'ho fatto apposta perché è un po' fastidioso dovrei poi sistemarlo ma devo dire che eh, la sensazione è veramente ottima, eh, ovviamente. Io sto girando a pochissimi frame per secondo perché tra registrazione e dettaglio grafico eh, diventa un po' complicato. Quindi, l'audio è fantastico, l'ho un pelino abbassato perché sennò non riesco a parlare. Misano, provato anche in modo normale, e fatto decisamente bene, e in realtà virtuale. Devo dire che rende molto molto bene Insomma il coinvolgimento è sempre il solito Non è che cambia rispetto a tutto quello che ho detto Forse io ci ho fatto un pelino l'abitudine Però il fatto di poter girare la testa in modo naturale E poter andare a seguire delle linee Delle traiettorie ideali e naturali ov Ovviamente offre qualcosa di molto più intenso Anche se devo dire che un triplo screen Non è assolutamente malvagio Penso che ormai per chi mi segue Abbia capito che Che apprezza quando c'è molto coinvolgimento. Allora, Pisano, veramente ottimo, il circuito dedicato a SIC58 Marco Simoncelli, quindi questo rende onore al nostro pilota che purtroppo è scomparso e ovviamente tutto in linea rispetto alla serie backplane. Io ovviamente faccio uno o due giri e poi voglio scoprire un attimino i dettagli di quest'auto Magari dall'esterno vediamo se hanno renderizzato il tutto Comunque molto fluido, molto tranquillo ovviamente Sto parlando in questo modo perché c'è una sola macchina, io solo E quindi di conseguenza il sistema ha meno cose da gestire Insomma la mia 1070 GTX non ha tantissimo lavoro da gestire comunque sapendo che purtroppo come assetto corsa viene duplicato anche sul desktop ovviamente la scheda deve lavorare più volte e per quanto riguarda il dettaglio grafico devo dire che adesso non so la registrazione come sta uscendo in termini di dettaglio ma eh, non possono spingere oltre quelle che sono le capacità del visore e quindi di conseguenza ragazzi c'è della differenza è molto, molto più nitido eh, quello che si vede però è tutto relativo a quello che è la capacità appunto dell'HTC Vive e di Oculus Rift. quindi sicuramente potremo ottenere qualcosa di molto meglio più in là quando altri visori più performanti usciranno però già quello che si vede è che comunque il lavoro che è stato fatto le ombre comunque all'interno si vedono bene lo scorrimento del del tracciato insomma la fluidità c'è e onestamente per quanto riguarda la motion sickness, oh, sickness o mo, sickness, sickness motion come si dice eh, niente il tracciamento è fatto veramente bene quindi di conseguenza è molto apprezzabile io mi fermerei qui nel girare qui davanti alla tribuna e vorrei assolutamente vedere se è stato fatto del lavoro per quanto riguarda eh, la macchina esterna quindi vediamo un po' eccola qua beh non, non è la stessa cosa non ho gli stessi tasti che stiano su assetto corsa devo dire che sembra di essere sul circuito realmente la macchina mi pare veramente fatta bene adesso non mi posso troppo avvicinare provo a cambiare inquadratura il dettaglio ragazzi c'è cioè, mamma mia ha fatto un gran lavoro c'è pure il led qui che sta con il numero mamma mia ragazzi eh, il dettaglio del qui del um, dei 100 metri è veramente fatto bene devo dire che un gran lavoro ragazzi veramente è stato fatto un gran lavoro eh, ovviamente c'è margine di miglioramento come dicevo dipende tutto dal uh, dal dal supporto che, che si ha e niente ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video spero che questa piccola anticipazione vi sia piaciuta e noi ci vediamo come al solito prestissimo da Fabrice è tutto pollice in su iscrivetevi e attivate la campanellina ciao